Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi cercherò di rispondere ad uno dei dubbi che affligge di più i nuovi acquirenti di droni 249 grammi, sì perché uno dei dubbi eh, che la maggior parte delle persone hanno quando vogliono acquistare un drone eh, di un certo livello eh, da 249 grammi è se acquistare un modello dal costo molto importante come il DJI Mini 3 Pro o acquistare un modello come lo Zino Mini Pro che costa molto meno del DJI Mini 3 Pro ma che sulla carta ha le di caratteristiche tecniche dichiarate è molto molto simile eh, quindi in questo video eh, non vi dirò chi è meglio chi è peggio perché comunque è scontato che lui è meglio di lui costa di più è arrivato un anno dopo quindi tecnologicamente più aggiornato e sapete anche voi che la tecnologia in un anno fa passi da gigante soprattutto se il marchio che arriva dopo quindi con il drone più nuovo è dji quindi ancora di più la differenza aumenta quindi eh, è facile dire lui è meglio di lui quello sicuramente ma in questo video non è eh, capire quale è meglio ma quanta differenza c'è eh, tra uno e l'altro quindi ho deciso di fare una pagella eh, dando dei voti e dandoli su 11 punti differenti quindi in 11 caratteristiche dei due droni darò un voto che va da 0 a 10 ovviamente queste sono solo le mie opinioni però sono le opinioni di uno che li ha entrambi e che tuttora li utilizza entrambi che non è una cosa sottovalutare perché io eh, loro due li porto praticamente sempre con me chi mi conosce e mi segue su instagram lo sa che non porto mai solo un drone non ne porto mai solo due quando vado a fare eh, le mie gite o, o quando vado a fare le mie escursioni ma ne porto sempre tre o quattro e loro due ci sono praticamente sempre infatti loro ce li ho aggiornati tutti e due gli ultimi aggiornamenti firmware e entrambi stanno eh, continuando a volare eh, ovviamente lui ha diciamo più tempo di utilizzo perché è uscito circa un anno fa lui è più recente ma eh, su entrambi ho fatto tanti minuti di volo e ragazzi questo è importante perché sono vuoti dati da uno che l'ha utilizzato magari lo zino mini pro una settimana dieci giorni per farci una recensione e poi basta no io lui lo sto continuando a utilizzare perché mi piace anche se è inferiore a lui come sto continuando a utilizzare lui vi copter falcon perché mi piace, è inferiore a tutti e due questi due se lo analizziamo dal punto di vista della qualità video, della fotocamera, eppure lo continuo a utilizzare perché a me piace comunque continuare a provare i prodotti, vedere gli aggiornamenti, vedere come crescono e conoscerli fino in fondo, quindi questo, anche se sono solo le mie opinioni, sono opinioni di uno che li sta continuando a utilizzare entrambi, quindi se qualcuno che mi sta seguendo qua sul canale li ha entrambi può dire la sua, ovviamente scatenerò le ire di dei pro DJI se dirò qualcosa che non è a favore di DJI perché ovviamente c'è chi è tutto pro DJI perché ha solo quel modello eh, o chi magari ha solo Zino Mini Pro quindi eh, avere solo uno dei due ovviamente possiamo dire sì quella cosa la fa bene ma non puoi dire la fa meglio dell'altro se non hai l'altro da mettere a confronto e questo secondo me è importante da valutare quindi non è pro DJI pro Zino Mini Pro anche perché io loro due li ho acquistati entrambi non me li hanno dati eh, vi lascio qua sotto il link per acquistare uno l'altro per sostenere il canale ma indifferente quale acquistiate eh, se volete sostenere il canale eh, lo sostenete sia che acquistiate uno o l'altro allora detto tutto questo e fatto tutta questa intro direi che adesso possiamo iniziare con la pagella la prima delle 11 voci che analizzeremo è il controllo di volo e il drone come costruzione allora ho dato al DJI Mini 3 un 10 allo Zino Mini Pro un 9 eh, questo perché il controllo di volo di DJI è impeccabile eh, Zino Mini Pro comunque tanta roba infatti un 9 però c'è quella piccola differenza ancora quando lo si fa volare che eh, li rende leggermente diversi. Zino Mini Pro se si fanno tutte le calibrazioni dell'Imu, della bussola, del giroscopio, tutto sicuramente è un drone che vola benissimo, lo si sente in mano in maniera molto simile a DJI però DJI ha un qual qualcosina in più quindi abbiamo un 10 e un 9 però ci sta tutto alla fine mh, un un, solo un punto di differenza a livello costruttivo molto simili entrambi fatti molto bene costruiti molto bene sebbene droni molto leggeri quindi eh, tutto è costruito per stare sotto a quel peso però dji ha un vantaggio in più che in questo peso ha messo la luce verde di segnalazione di volo notturno quello che qua non abbiamo qua è stato messo un led per facilitare l'atterraggio e il decollo del drone ma che non serve dal punto di vista della segnalazione di volo e questo va diciamo messa in conto poi la seconda voce che andremo ad analizzare raggruppa tutto il comparto della fotocamera quindi eh, qualità della camera, qualità del sensore, qualità eh, dei video in 4K. Loro montano un sensore con la stessa identica dimensione però ad oggi che è il 26 di luglio 2022 con tutti i vari aggiornamenti eh, lui è meglio di lui eh, nel complesso eh, qualità video gestione della luce tutto questo darei un 9 al DJI mini 3 pro e darei un 8 allo zino mini pro anche qua solo un punto di differenza eh, che però potrebbe aumentare drasticamente se beccate un modello di zino mini pro con effetto gello a quel punto allora non sarà più un 8 ma potrebbe essere un 5 un 4 un 6 in base a quanto effetto gello avete nel video perché è vero che lui costa meno di lui ma l'effetto gello ovviamente non è ammesso comunque in una categoria di droni di questo livello quindi se non avete effetto gello come nel mio modello che praticamente non ce l'ha 8 lo Zino Mini Pro 9 il Mini 3 e in più il Mini 3 ha un plus in più che non è da sottovalutare soprattutto in questi droni 249 grammi che soffrono molto eh, la gestione dei cambi di luce eh, perché veramente fanno fatica a gestire i cambi di luce soprattutto quando vogliamo eh, con tanto sole il DJI Mini 3 ha mh, un aggancio dei filtri studiato appositamente eh, diciamo in maniera professionale quindi eh, il filtro che andremo a mettere si aggancia e si sgancia dal drone in maniera professionale e in più un'azienda che produce filtri eh, di buonissima qualità come la Freewell li produce per il DJI Mini 3 Pro e non li produce per lo Zino Mini Pro quindi questo eh, lo so, non, uno dice ok però non c'entra con il marchio, no però so che se acquisto lui posso mettergli dei filtri di qualità e che si agganciano in maniera professionale, qua dovrò mettere dei filtri eh, di basso livello perché comunque li vengono prodotti solo da aziende eh, diciamo non di alto livello dal punto di vista costruttiva di filtri e in più con un aggancio un po' approssimativo secondo me eh, quindi anche questo è un plus che va valutato eh, nel risultato finale poi dei video perché non so se chi mi segue ha visto il mio ultimo video che ho fatto quindi il mini ho pubblicato al lago di cingoli eh, in cui ho utilizzato i filtri freewell e non ho fatto né color correction né niente eh, guardate che gestione della luce che ha il drone con quei filtri e che risultato qualitativo eh, si ottiene senza aver fatto assolutamente niente in post produzione è qualcosa di pazzesco poi eh, le foto eh, qua abbiamo anche qua un po' da dire perché lui fa foto secondo me di altissimo livello eh, e le fa in, anche in 48 megapixel Stessa cosa di qua anche lui è in grado di fare foto a 48 megapixel allora per quanto riguarda le foto classiche quelle standard eh, 9 per il dji eh, 7 per lo zino mini pro perché le foto non sono sicuramente il suo punto forte mentre se le facciamo a 48 megapixel direi ancora 9 per DJI Mini 3 Pro e direi che qua abbiamo un 8 quindi eh, la qualità dello Zino Mini Pro con 48 megapixel è migliore rispetto a come le fa in maniera normale quindi eh, questi sono i miei voti per quanto riguarda le foto poi abbiamo adesso una nuova funzione che ormai è diventata di uso comune per i droni 249 grammi per, soprattutto per i social che è eh, fare video e foto in verticale eh, e adesso praticamente è una delle funzioni molto utilizzate se dobbiamo postare su instagram eh, su TikTok e quindi dove video e foto devono essere in verticale allora lui eh, voto 10 perché comunque dji ha fatto la telecamera che gira, ruota e ci mette eh, ovviamente l'immagine in verticale quindi non è più una porzione ritagliata quindi eh, la qualità rimane incredibile anche se facciamo video e foto in verticale lui ha questa funzione ovviamente non gira la videocamera ma ritaglia la porzione eh, in 9 sedicesimi ma ritaglia una porzione del video e foto in 9 sedicesimi quindi eh, in realtà si va a perdere di qualità poi l'altra voce che andiamo ad analizzare active track voli automatici e aggiramento degli ostacoli eh, tramite i sensori. Allora, eh, qua DJI è qualcosa di eccezionale, chi mi segue sul canale ha visto tutte le mie prove fatte nel bosco con lui, cioè lui è qualcosa di allucinante, che seguirmi con la bicicletta non perde mai il soggetto, eh, lui è in questo inferiore, eh, però è anche stato il primo drone a introdurre tutto questo in 249 grammi, quindi un anno fa eh, lui era già predisposto per avere queste funzioni quindi sensori anticollisione aggiramento degli ostacoli active track eh, e voli automatici tutto in 249 grammi ovviamente DJI adesso eh, arrivata un anno dopo li ha introdotti ma li ha introdotti in maniera allucinante quindi abbiamo un 10 per DJI in queste funzioni perché è qualcosa di spettacolare e un 8 ad Apsan perché comunque lo fa le fa in maniera dignitosa e un 8 è di tutto merito ad Apsan che ha introdotto queste funzioni sicuramente per prima poi prossima voce che andiamo ad analizzare sono i controller allora qua ho dato dei voti differenti nel senso che ad Absan ho dato un 8 per il suo controller e a DJI ho dato un 8 se valutiamo Aston nella versione che abbiamo acquistato del DJI Mini 3 Pro mentre se il controller è questo allora è un 10 eh, sì perché ragazzi questo controller è incredibile perché avere un controller con una luminosità assurda rispetto ad uno smartphone e soprattutto soprattutto che non cala mai di luminosità anche quando si scalda è tanta roba perché lo sapete bene chi vola tanto con i droni chi vola tanto sotto il sole chi vola tanto d'estate che gli smartphone dopo un po' che stanno con la luminosità al massimo e sotto il sole tendono ad abbassarla perché si surriscaldano ed è un problema della maggior parte degli smartphone quindi diventano veramente critici da utilizzare sotto il sole e allora da questo arriva il 10 per questo controller di DJI. Eh, mentre per quanto riguarda il controller Apsan come per il controller DJI questa versione darei un 8 perché entrambi secondo me buoni Apsan ha un controller più compatto ha comunque un piccolo display con le informazioni necessarie per volare eh, dove abbiamo tutti i dati per quanto riguarda il volo del drone quindi un 8 anche per lui come per il controller diciamo classico DJI mentre un 10 per questo controller poi la batteria eh, vince Apsan perché perché entrambi vengono dati eh, con tanti minuti di volo per essere un drone 249 grammi 34 minuti eh, DJI 40 minuti eh, viene dato eh, lo Zino Mini Pro e in effetti lui eh, sta in volo più di lui eh, secondo me un 4-5 minuti in più lui li fa quindi la batteria dello Zino Mini Pro è da 10 lui è da 9 comunque sempre tanta roba perché parliamo di droni molto leggeri quindi batterie che devono essere molto leggeri. Poi un'altra voce che secondo me è interessante da valutare è la velocità e la quantità di satelliti agganciati. Allora, lui usa tre sistemi di aggancio di satelliti, GPS, GLONASS e Beidou, mentre lo Zino Mini Pro utilizza eh, il GLONASS e il GPS. Eh, quindi, cosa succede che lui ci mette molto più tempo ad agganciare i satelliti necessari per volare in sicurezza rispetto a lui e ne aggancia molti di meno lui ne potrebbe agganciare 16 17 18 al massimo eh, lui arriva ad agganciarne anche 30 cioè è qualcosa di pazzesco e poi eh, in qualsiasi situazione eh, anche dove magari si è un po' coperti lui li aggancia in maniera molto veloce quando si è un po' coperti lui eh, fa fatica ad agganciarli in maniera veloce bisogna stare a aspettare un po prima che agganci i satelliti necessari per volare e tante volte sono proprio al limite per avere il volo in sicurezza quindi qua ho dato 10 a DJI perché è qualcosa di allucinante quando vediamo 30 satelliti agganciati eh, ad Apsan ho dato un 8 perché secondo me poteva introdurre eh, se non Beidu, almeno Galileo come sistema in più di satelliti da agganciare mentre ha messo solo GPS e GLONASS poi la prossima volta che analizziamo sono gli aggiornamenti firmware perché è importantissimo perché comunque questi droni ormai come sapete sono in continuo sviluppo poi spesso e volentieri escono che non sono ancora completamente sviluppati quindi gli aggiornamenti sono importantissimi ma ormai è importantissimo come aggiornamenti qualsiasi dispositivo elettronico ormai è in continuo aggiornamento perché il firmware praticamente aggiunge funzioni migliora quello che già stanno facendo quei dispositivi quindi è un continuo miglioramento e anche qua dj ha in qualcosa in più entrambi lavorano tanto entrambi fanno tanti aggiornamenti questo vuol dire che seguono tanto il prodotto seguono tanto quello che gli viene segnalato dagli utenti quindi vanno tanto a correggere a migliorare le funzioni però app ah, un po più confusionaria nel senso che eh, rilasciano tantissimi aggiornamenti entrambi però DJI eh, tende di più ad avere aggiornamenti mirati nel senso che fa l'aggiornamento di un qualcosa ma difficilmente poi ne peggiora un altro aspetto del drone mentre fa quell'aggiornamento mentre Absan, non so perché spesso e volentieri aggiorna una cosa migliora un aspetto ma poi ci troviamo con un altro aspetto che non c'entra niente con quello magari che funzionava benissimo che non funziona più bene e questo è veramente fastidioso poi mh, lo correggono rilasciano un altro aggiornamento che risolve quell'altro problema che hanno creato loro eh, però capite che diventa un pochino fastidioso quindi ho dato un 9 eh, a DJI e un 7 ad Apsan ma proprio per la gestione non perché non aggiorni i prodotti anzi li aggiorna molto eh, però eh, spesso è un aggiornamento di correzione a qualcosa che hanno loro combinato con un aggiornamento precedente quindi eh, per questo questa differenza di voti quindi 9 7. poi la penultima voce di cui parliamo è l'assistenza perché anche qua ragazzi è importante parliamo comunque di prodotti costosi perché è vero che lui costa meno di lui ma è sempre un costo importante eh, quindi eh, qua direi un e quindi qua c'è da fare una puntualizzazione allora DJI come assistenza è da 10 impeccabile eh, ragazzi è qualcosa di eccezionale è un po' come l'assistenza Apple quindi è un'assistenza che esiste un'assistenza che ci segue dall'inizio alla fine, è facile cercare l'assistenza, è facile farci assistere quando un prodotto è guasto sia che sia in garanzia che non in garanzia cioè veramente tanta roba da questo punto di vista mentre Apsan anche se attualmente è migliorata tanto da quando Carlo ha preso in mano l'assistenza Apsan Italia mentre prima ovviamente non c'era quindi bisognava sempre rivolgersi ad Apsan in Cina quindi potete immaginare l'assistenza praticamente inesistente adesso c'è un'assistenza italiana quindi abbiamo un riferimento però ovviamente non è paragonabile a un'assistenza DJI ufficiale. Eh, però è sicuramente tanta roba rispetto a prima per quanto riguarda Dapsan. Quindi qua do sicuramente un 10 a DJI per l'assistenza e do un 8 ad Dapsan, mentre se avessi dovuto dare un, un voto ad Dapsan quando Carlo non aveva ancora in mano l'assistenza Dapsan eh, Italia avrei dato probabilmente un 2 eh, ad Dapsan, mentre adesso comunque abbiamo un 8, quindi un 8 è sicuramente un ottimo voto, vuol dire che c'è comunque un assistenza e poi come ultima voce ho lasciato probabilmente una delle più importanti quando dobbiamo acquistare un prodotto che è il prezzo cioè la valutazione del prezzo eh, allora eh, per quanto riguarda il prezzo d'acquisto ovviamente Absan stravince perché comunque ci dà un prodotto di buonissimo livello ad un prezzo che è nettamente inferiore rispetto al dji mini 3 pro perché con lui ragazzi riusciamo a portare a casa il drone ce lo acquistiamo con i coupon sconto e via dicendo che eh, può arrivare ad un prezzo anche di eh, circa 480 500 euro mentre lui nella versione con il controller base cioè questo lo paghiamo 839 euro mentre con l'rc controller lo paghiamo 1.900 euro e questo capite che è una differenza veramente eh, importante ed è qua che eh, è nata la mia pagella perché nella valutazione d'acquisto cioè del prezzo d'acquisto uno può dire ok ma non mi interessa se a me non ha 10 la cosa ma a 8 ha comunque un buon punteggio, quindi mh, mi va bene l'8 e risparmio parecchi soldi e questo è il senso di questa pagella. Non è eh, come vi ho detto, dire quale è meglio o quale è peggio, perché eh, c'è poco da dire. Lui meglio di lui. E questo ragazzi è fuori discussione, però nel voto finale ho dato un 7 a DJI perché comunque parliamo di un drone di 249 grammi e lo si paga 840 euro nella versione se vogliamo base col controller base fino a 1.009 euro nella versione con l'rc controller. Tolto il tanta roba generale per quanto riguarda qualità e resa del drone, però iniziamo ad andare su cifre veramente importanti e parliamo sempre comunque di un drone da 249 grammi. Mentre con absam partiamo a un prodotto che con il coupon sconto si può portare a casa con 500 euro abbiamo comunque in mano un signore drone eh, e quindi la valutazione di tutto va fatta anche intorno a quello quindi ragazzi queste sono le mie pagelle ve le lascio un attimo qua in sovraimpressione così potete dargli ancora un'occhiata eh, e vi aspetto qua sotto nei commenti come vi ho detto eh, io li ho valutati per un utilizzo che sto facendo tuttora di entrambi e che ho entrambi da un sacco di tempo non ho lui da una settimana quindi valutazione un po' così perché ce l'ho da una settimana lo faccio una recensione ok no lui ce l'ho da quando è uscito ormai un anno che ce l'ho e lo sto utilizzando e lui da quando è uscito quindi sono valutazioni fatte eh, da uno che li ha entrambi li continua a utilizzare entrambi poi ovviamente sono, sono le mie opinioni eh, non per forza le mie opinioni sono le opinioni di tutti però eh, come ho detto scatenerò sicuramente le ire del pro DJI in certi aspetti scatenerò le ire del pro app anzino mi pro sotto altri aspetti però Dovete ragazzi valutare se avete solo uno dei due, non avete un termine di paragone reale. O se li avete provati 5 minuti, quello dell'amico, non è come avere in mano entrambi da tanto. Quindi, se questo è il mio video in cui ho fatto le pagelle, ho dato i voti a questi due fantastici droni 249 grammi. Vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, porto tante novità: tante prime voli in FPV. Tantissimi posti dove vado a far volare i miei droni, li vedete lì come antenne.